Buonasera a tutti, ciao Ivana da Mediugori. Buonasera. Buonasera. Ciao cara, grazie per aver risposto, eh, non dico alla chiamata come dico i pellegrini, ma aver risposto al mio invito. È stato un io... piacere se, se, che io, se io posso aiutare i vostri giovani, la mia testimonianza. È proprio quello, il centro del discorso che voglio questa sera affrontare con te proprio perché tu sei giovane e proprio perché adesso poi dirò durante la domanda in Italia purtroppo per i giovani c'è un po' una situazione particolare. Comunque adesso mentre aspettiamo un attimino che tutti gli amici si entrano in diretta inizio a salutare tutti e chiedo gentilmente di attivare le notifiche e condividere appunto questa diretta in maniera che tante altre persone possano seguirla e, insomma unirsi a noi allora io vorrei adesso iniziare cara ivana con una domanda un po semplice proprio solo per iniziare il discorso non è col centro di quello che vorrò chiederti proprio tu che vivi a mediugori e tu che sei giovane se mi vuoi raccontare una tua giornata tipo ecco io sono ivana mi chiamo ivana ho 24 anni Uh, adesso lavoro, aiuto mio papà, lavoriamo come le guide per pellegrini che vengono a Međugorje, uh, sto, sto lavorando, lavorando già un anno e con la mia giornata comincia quando mi alzo, non, uh, non ho preso sempre cellulare come gli altri, la mia giornata comincia con la preghiera, uh, ogni mattina prego uh, salve Regina dopo l'indicazione dello Spirito Santo. Dopo la preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Dopo, eh, vicino al mio letto, eh, io ho una croce con Gesù, eh, la statua di San Giuseppe della Madonna di Megugorie, perché San Giuseppe ho scelto lui come mio protettore, mi ha aiutato tanto durante la mia vita. Eh, quando mi alzo, io do un bacio di quelle tre statue, io ho anche una, una bottiglia d'acqua benedetta. Eh, ogni mattina ho faccio un segno della croce, eh, che cosa è simpatico. Eh, io dormivo con la mia sorella, piccolina, nove anni. Un giorno eh, lei è alzata prima di me e ho visto come lei fa tutto quello come io dai baci da Gesù, da San Giuseppe, dalla Madonna e dopo fa un segno che l'acqua benedetta. Ecco, penso che noi gio giovani dobbiamo essere un bel esempio, non solo con le parole, ecco, come io adesso come ho imparato la mia, la mia sorella, con le nostre vite. La nostra, la nostra cara madre sempre dice in tanti messaggi, non parlate tanto, ma parlate con la vostra vita. Dopo io, eh, io, io sto con la mia famiglia, dopo io esco con le mie, le mie amici e al mezzogiorno si prega Angelus sempre, eh, questo ho imparato da mia nonna, eh, i nostri nonni prega, pregano sempre, anche la mia mamma sa dire sempre a me, Ivana, tu prega tanto. Uh, alle tre eh, mi ricordo a uh, Divina Misericordia, è una, una preghiera che mi piace tanto. Dopo io sono una ragazza un po' sportiva, uh, giocavo palamano più di dieci anni, uh, così io vado in palestra ogni giorno. Dopo palestra, uh, alle, alle 5.20, uh, io sono in chiesa durante il, il rosario, perché? Perché io voglio stare in chiesa, in parrocchia, eh, durante l'apparizione che ecco, comincia alle 6:20. Eh, sono stata tante volte in cappella di Vegente Ivan e durante l'apparizione Ivan ha detto che la Madonna girava sopra la chiesa e dà la benedizione a tutte quelle persone che sono alla programma serata. Dopo la messa, dopo la santa messa rimango all'adorazione 15-20 minuti così io posso ringraziare Gesù per quella bella giornata, per la mia famiglia, per tutti i miei amici e dopo io esco con i miei amici, prendiamo la cena, prendiamo un giro, così. Guarda Ivana, per come hai descritto la tua giornata hai proprio descritto un'armonia, un'armonia che unisce eh, la fede il ricordo appunto di dio nella nostra giornata e anche la giornata normale che un giovane può fare uscire con le amiche e, e fare quello che è giusto che anche un giovane faccia sì perché abbiamo 24 ore infatti infatti io una cosa che mi colpisce molto è soprattutto qua in italia sentire che i genitori purtroppo eh, non riescono a far andare i figli nemmeno un'ora a messa la domenica e io dico, guarda, io alla mia ho sempre detto, hai tante ore per fare eh, il resto, quell'ora, o vuoi o non vuoi, vai a messa, decido io per te, sarò stata dura, però poi nel tempo mia figlia è stata la prima a dirmi, mamma hai fatto bene, quindi un consiglio che io do ai genitori, non intimoriamoci nei confronti dei figli che non, che non vogliono dedicare nemmeno quell'ora, anzi, il timore che ci deve venire è che loro possano veramente perdere la fede, perché come dice la Madonna Medjugori attraverso la leggente Visca, tu l'avrai sentito tantissime volte, Ivana. Eh, Visca dice sempre: la, mettete una goccia di acqua ogni giorno nella nel sì, vostra sì, sì. rosa. Questa sì, è la vostra sì. fede. Mettete la preghiera che l'acqua che nutre la rosa, cioè la vostra fede. Un'altra cosa da molto bella che hai detto è che tu sei devota a san, a, san Giuseppe, a, san, a san Giuseppe. san Giuseppe, San Giuseppe Giuseppe E allora noi saremo lì proprio il 19 marzo, Grazie. saremo il 17 al 21 marzo, quindi saremo lì proprio per San Giuseppe, per eh, l'apparizione anche della veggente eh, Miriana il 18 marzo, il giorno del suo compleanno, che dice sempre eh, che beh. non c'entra niente il suo compleanno. Quindi se qualcuno vuole venire con noi ci può scrivere e, insomma, li porteremo e così conosceranno dal vivo anche te, Ivana, perché li accompagnerai su Grigia, ma poi queste cose le dirò adesso, dopo. Tornando a noi, la leggente Visca Mejugori ha sempre detto che la Madonna è preoccupata per le famiglie e per i giovani. Infatti, eh, lei dice sempre, la Madonna è particolarmente preoccupata per tutti i giovani del mondo, perché si trovano in una situazione molto, molto difficile. Eh, cari giovani, dice la, loro la Madonna, tutto ciò che il mondo d'oggi vi offre passa e voi stessi potete vedere come Satana approfitta del vostro tempo libero a suo vantaggio. Oggi, continua la Madonna, Satana opera in modo particolare per deviare i giovani e per dividere le nostre famiglie. Per questo la Madonna, eh, dopo aver dedicato un anno di preghiere per i giovani, mi ha chiesto un altro. Per i giovani e le famiglie insieme. Allora, cara Ivana, vorrei chiederti tu quali pericoli vedi per le famiglie e i giovani oggi? E inoltre, cosa puoi dire, cosa puoi consigliare ai nostri ragazzi che non vivono a Medigore, in particolare ai giovani che non conoscano la fede, i giovani distanti? Ecco, ecco questa è una domanda un po' difficile, eh, per tutti quelli giovani. Che non sono da giugorie ecco io sono io quella grazia di vivere a giugorie dico sempre che sono benedetta che perché sono nata qui a giugorie uh, dico tante volte non è non è non è facile vivere la fede non è facile perché esempio quando ho deciso di fare la novena esempio sempre faccio la novena per san giuseppe eh, la novena dobbiamo digiunare e pregare durante la novena. Eh, le mie amiche mi sempre chiamano, dai, vieni con noi, vieni con noi. E dopo io pensavo sempre, perché ho deciso di fare quella novena? Io voglio andare con loro. E dopo, quando finisce la novena, io ho detto, Gesù ti ringrazio perché ho successo quella novena. Eh, per quelli ragazzi che non conoscono la fede, Uh, mi ricordo un messaggio io sono presente all'apparizione uh, uh, di Miriana uh, è stato alla Croce Blu uh, la Madonna ha detto che non dobbiamo giudicare quelle persone che ancora non credono uh, perché non sappiamo quale, quale vita loro vivono forse loro vivono già un inferno in sua famiglia così io, io solo voglio dire che dobbiamo pregare perché come possiamo vedere, adesso tutto è disponibile, è molto facile, droga, tutto. I giovani si possono perdere molto facile. Quando vediamo le famiglie, il 90% delle famiglie sono separate, quando, vengono, quando io sono con i miei gruppi, tutti mi dicono prega per la mia famiglia perché qualcosa non funziona così ecco noi che viviamo ecco io sono benedetta come ho detto uh, io posso trovare la pace in mia famiglia c'è tante famiglie che non possono trovare la pace dentro, dentro di dentro di loro sì dentro di loro, dentro loro uh, sì ecco e noi dobbiamo pregare per loro tutto. ecco io prego ogni giorno per tutte le famiglie ogni giorno Specialmente per i, per i, per i giovani, giovani, perché ho visto anche i miei amici che vivono fuori da Medjugorje e ancora adesso dopo pandemia, loro hanno perso tutto, hanno perso speranza del futuro, di tutto. Così adesso anche voi, voi dovete pregare per noi giovani, perché è facile di perdere la, la strada di Gesù, della religione, della Maria, è molto facile. Assolutamente sì, anzi adesso mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa per la preghiera per i giovani. A parte che è molto importante la preghiera di intercessione, tu hai, hai detto prima ehm, che durante una testimonianza della leggente Miriana hai ascoltato quello che ci hai appena raccon raccontato. Bene, eh, la leggente Miriana come hai detto tu proprio eh, dice che eh, bisogna pregare per tutti coloro che ancora non conoscono l'amore sì, sì, sì. di Dio. E questo cosa significa? Che la preghiera di intercessione è fondamentale anche per la conversione di persone che noi non conosciamo. Noi dobbiamo proprio mettere al servizio di Gesù e di Maria la nostra preghiera perché deve essere utilizzata per avvicinare le persone alla fede. E magari anche noi stessi siamo stati avvicinati alla fede per la preghiera di intercessione di qualcun altro e allora io ti volevo anche dire che qua in Italia purtroppo i giovani immaginano la fede una cosa noiosa per bigotti, per anziani tu invece sei l'esempio proprio di quello che si trova a Medjugorje a Medjugorje si trova bellezza, gioventù e gioia e questo posso dirlo proprio come testimonianza anzi vi voglio raccontare una cosa di, di questa bellezza che c'è ovunque a Medjugorje un giorno ero entrata in chiesa nella parrocchia di San Giacomo che tu conosci benissimo e mi sono trovata che era pieno di, di giovani appunto che erano al matrimonio di una, di una coppia di amici praticamente queste ragazze erano bellissime più che mai perché erano proprio vestite a festa truccate tutta... e io ho proprio pregato Gesù che mio marito non entrasse in chiesa in quel momento <ride> perché ha detto Gesù, quasi sta facendo una famiglia e un'altra sinistra, se vede il mio marito tutta questa bellezza. Adesso per ridere dico questo, ma proprio perché a Mediugori, lo, lo voglio proprio dire ai giovani: non c'è nulla di noioso, tutto quello che si vive a Mediugori è veramente gioia, eh, incontro di un qualcosa che ti cambia la vita, ti cambia il cuore, ti cambia proprio la prospettiva della vita. E proprio a proposito di questo volevo dirti tu hai detto ehm, che accompagni i pellegrini su Krijevac e, e, e verremo con te adesso che verremo a Medjugorje ehm, perché è importante la salita su quel monte secondo te tu che proprio lo vivi così intensamente il Krijevac Paico per tutti quelli che non sanno che significa il monte Krijevac se io posso spiegare due o tre parole sì. Eh, ecco, il monte Križovac è più alto di Međugorje, sul quale, eh, 1933, a ricordo dei 1900 anni parrocchiani i nostri nonni hanno costruito una croce alta 8 metri. All'incrocio della croce sono state inserite le reliquie della croce di Gesù Cristo, ricevute per questa oc occasione da Gerusalemme. Eh, sono stata più o meno ogni giorno l'anno scorso sul monte Križovac, a Međugorje arrivano tante persone possedute. Ecco, io posso testimoniare, davanti alla dodicesima stazione, ho visto tante persone possedute come cominciavano a urlare, perché in un messaggio la Madonna ha detto la presenza sul Monte Krisevac è sempre, Gesù è sempre sul Monte Krisevac. E per quelle persone possedute è molto difficile di avvicinarsi. Ecco, sul Monte Krisevac la Madonna è apparsa tante volte, tante volte tanti hanno visto tanti segni sul monte križevac anche ecco adesso in questo tempo durante coresima è bello di andare sul monte križevac di meditare un po della vita di gesù che lui ha dato la sua vita per tutti noi eh, per me io, non si può spiegare quella emozione dentro di, di, dentro, dentro di me. Io dico sempre: tanti miei amici all'università mi chiedono sempre: spiegaci che è successo a Meggiugorie, che, che, che, che, che, che possiamo vedere che è successo sulla collina, sul monte Cristo. io sempre dico: non si può spiegare, dovete venire, dovete, vedere, dovete sentire nel cuore che, che è successo. Ecco, come io ho detto, io sono stata più o meno l'anno scorso ogni giorno sul Monte Krishvats e ogni giorno un'altra emozione dentro di me. Quello che tu descrivi ogni giorno un'emozione diversa dentro di te È la stessa cosa che vivono i pellegrini venendo a Medjugorje. Ogni volta che vengono a Medjugorje è un'emozione diversa, anche se sono venuti tantissime volte, non è mai come la volta precedente. E questo è proprio perché la Madonna chiama... E il cammino della fede è continuo, non finisce mai e quindi è sempre un passettino in avanti che si compie, sempre attraverso veramente la preghiera e tenendo il cuore aperto. E, tornando ai giovani, ti volevo chiedere una cosa… Ehm, e tornando ai giovani in Italia. Tra l'altro chiedo agli amici che ci stanno seguendo di condividere la diretta, perché veramente questa è una testimonianza importantissima, perché veramente si parla di giovani e di fede, e ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno. Quindi se potete condividete la diretta. Tornando ai giovani, e ai giovani in particolare in Italia, eh, purtroppo qui da noi le chiese sono vuote, ma sono vuote soprattutto di giovani. Quando invece si viene al Festival dei Giovani, che normalmente era la prima settimana di agosto, ma quest'anno è l'ultima di luglio, perché contestualmente la prima settimana di agosto ehm, c'è la GMG indetta dal Papa, allora la faranno, mi riguarda l'ultima settimana di luglio. Quello che stupisce al Festival dei Giovani è vedere migliaia di giovani da ogni parte del mondo che corrono proprio... Eh, entusiasti per ascoltare i messaggi della Regina della Pace e a Mediugori vivono proprio l'esperienza della fede con un entusiasmo che contagia tutti, anche noi adulti. Allora, cara Ivana, parlaci del Festival dei Giovani, tra l'altro dove tu partecipi attivamente, mi sembra nel coro, ti ho vista parecchie volte se non sbaglio. Eh, parlaci appunto del Festival dei Giovani e, e cosa si vive in quei giorni. Ecco, il Festival dei Giovani dura cinque giorni, il uh, Festival dei Giovani inizia uh, sulla collina dell'Apparizione, si prega il rosario con il nostro parroco e con Vegente Ivan e Vegente Ivan la sua missione è pregare per i sacerdoti ma anche per i giovani. Dopo cinque giorni uh, abbiamo tutta, tutto già programmato: il programma di mattina inizia alle 8 fino alle 12, finisce con Angelus. Dopo inizia nel pomeriggio con catechese, si prega due rosari prima la messa come ogni giorno, dopo il rosario abbiamo la messa. E I giovani cantano, bailano, eh, pregano, tutti siamo molto felici come un giorno il nostro visitatore. Hendrik Hoser, che è mandato da Papa qui a Medjugorje, lui ha detto l'unica volta quando ho sentito la presenza dello Spirito Santo così forte è stata a Medjugorje durante il Festival dei Giovani. Il Festival dei Giovani finisce con la messa sul Monte Križovac. Così questo triangolo, la chiesa, collina la collina e il Monte Križovac tutto è unito al Festival dei Giovani. Così tutto è programmato. Ecco, anche il Festival dei Giovani eh, l'anno scorso più di 70.000 giovani sono stati a Medjugorje registrati, più di 70.000, così vedete non si può spiegare. È stato pieno dei giovani, le famiglie giovani con i bambini, tutti cantano, tutti glorificano Dio, è una cosa meravigliosa. Sì, io sono testimone di questo, delle migliaia e migliaia di giovani e anche delle centinaia e centinaia di sacerdoti. E guarda, è un'esperienza che io faccio sempre... Eh, e confrontandomi con tutte le persone che vengono a Mediugori, per noi pellegrini ehm, viviamo la stessa cosa nei confronti dei sacerdoti che vengono a Mediugori. Hanno um, qualcosa poi di particolare, anche tornando nelle nostre parrocchie si riconoscono i sacerdoti che sono stati a Mediugori rispetto agli altri. Per carità, sono tutti figli prediletti della Madonna, portano tutti il loro servizio alla chiesa, ma chi viene a Mediugori come sacerdote eh, riesce a trasmettere una fede più viva, se vogliamo definirla così. Quindi... Allora, cara Ivana, torniamo un po' al nostro... alla nostra diretta. Vorrei un pochettino adesso spostare leggermente l'attenzione dai giovani alla quaresima. <ride> visto che è iniziata ieri con le ceneri. Sì, Quindi, sì, sì. Che sì, sì. Che consigli eh, sia ai giovani ma a tutti noi eh, di fare in, quest in questa quaresima per viverla nel migliore dei modi? Ecco, vi voglio considerare non si può cambiare nulla se non, uh, se non andiamo alla confessione. Il, prima, il primo passo è la confessione. Senza confessione no, il nostro cuore è chiuso. Gesù e Maria non possono entrare e cambiare la nostra vita. Così andate alla confessione, dopo la confessione andate alla Santa Messa. Ecco, i miracoli succedono lì. Abbiamo 40 giorni di cambiare la nostra vita, di cambiare il nostro cuore. Pensiamo un po' di più che Gesù ha fa fatto per tutti noi. Dobbiamo ringraziare un po' di più ecco, e dobbiamo pregare e digiunare, e sappiamo che il digiuno non, non è solo pane d'acqua. Cioè se qualcuno beve 3-4 caffè al giorno, puoi prendere un caffè. Il digiuno non è solo pane d'acqua, così con i piccoli cosi possiamo fare i miracoli. Giusto. Ma è importante, è importante preghiera, la preghiera è molto importante assolutamente sì e come ha detto la Madonna Medigori, con la preghiera e il digiuno si possono fermare anche le guerre, anche le guerre. Sì. E in particolare mi rivolgo alle mamme alle mamme ai genitori anzi, per i giovani la preghiera di un genitore il digiuno è, è veramente l'arma più potente contro Satana e quindi se noi vogliamo salvare i nostri figli Ecco, preghiamo per loro. Tu hai detto all'inizio che la mattina ti alzi e ti consacri alla Madonna, ecco, consacriamo noi le nostre famiglie, i nostri figli alla Madonna e vedremo veramente i miracoli nella nostra vita. Ivana, vuoi aggiungere qualcosa? Per mi dispiace, come dire, concludere la diretta, però mh, insomma mi sembra che ci siamo dette abbastanza tutto, ma se ti viene in mente qualcosa che senti nel cuore che ci vuoi dire, dicela pure. Ecco, io vi, io vi aspetto, adesso avete una ragazza giovane che vi può testimoniare la vita, la Madonna è qui, e io, anche papà, vi vuole dire una cosa? Ecco, buonasera a tutti. Ciao Michele. Come va? Grazie a Dio io bene, io andiamo posso avanti. posso andare in pensione, vero? <ride> no. Io dico, eh, mi ricordo sempre quello che padre Slauco diceva a noi quando io avevo sua età, diceva un giorno vi sposate avrete figli, vi ricordate se avrete pregato con i vostri figli quando sono piccoli un giorno, anche se i figli si allontanano dalla chiesa, ritornano sempre ma se non avete pregato per i vostri figli quando sono piccoli un giorno se si allontanano si perdono per sempre per questo io credo che il più grande investimento che noi possiamo fare nella vita è proprio quello, i genitori pregare per i nostri figli che un giorno quando come vanno nella sua vita? Che tu, quando vedi che hanno preso la strada giusta, allora, più grande dono e più grande gioia che un genitore può avere è proprio quello. Per quello, non perdete tempo. Ogni Ave Maria che voi fate per i vostri figli non è tempo perso. Io credo che un giorno vedremo i frutti delle nostre preghiere. Già, sentendo Ivana, che para adesso, io credo che già si può capire che i frutti sono, stanno arrivando. Per quello tutti quelli che vogliono venire, che non vogliono preghiere, non possono venire uguale, che dobbiamo seguire i messaggi della Madonna, perché non dimenticate che ancora lei sta con noi, che ancora il 25 del mese ci dà il messaggio e non sappiamo quanto tempo abbiamo ancora l'apparizione quotidiana. Per quello finché abbiamo tempo della grazia dobbiamo muoversi in più. Non è tutto buio come tante volte si vuole dire, c'è tanto bianco, per questo ce la facciamo. Vi saluto tutti e vi passo, Ivana. Michele, no, ancora una domanda vorrei farti: aspetta un attimo, sì. nel senso eh, Ivana ha detto all'inizio della diretta che si è accorta che con il suo esempio, eh, sua sorellina la imitava, no? Allora, sì. dici da genitore quanto è importante l'esempio di noi genitori, e mi ricordo una volta perché anche tu poi quando noi veniamo a Medjugorje accompagni il nostro gruppo sul Pobrodo, eh, quindi ti ringrazio di questo bellissimo dono e servizio che ci fai. Ci avevi raccontato anche eh, come ogni giorno tu preghi per i tuoi figli, quindi Ma tu è ci puoi dire brevemente queste due cose e ti ringrazio. Guarda, È importante questo, che, che non ci stanchiamo noi genitori, perché tante volte, tante volte siamo presi da lavoro, da tutte le cose, io, io sto pregando per loro, io sto pregando per loro e continuo a fare questo perché ho capito che il più grande investimento che posso fare è questo. Tante volte, oggi, tante volte, noi genitori sbagliamo perché vogliamo dare la casa, il lavoro, le sicurezze ai nostri figli e loro cosa fanno? Profittano, diventano invalidi perché non dovranno fare nulla. Invece, se tu dai il tuo massimo a loro. Ma dicendo, fai tu, io prego, io ti sto vicino, se hai bisogno, chiamami, ma fai tu, allora insegniamo come dovranno vivere, se no non saranno mai capaci ad andare nella vita da soli, perché non dimenticare che un giorno noi non saremo più. E saranno persi se non sanno vivere da soli. Per quello, come ho detto, dobbiamo, dobbiamo aiutarli, ma è importante fare buon esempio quando sono piccoli. È importante come io facevo sempre, non solo io, tutti noi a mezzo, una cosa non, non, non per me non è una cosa soprannaturale. Quando, quando vai in chiesa, prendere il tuo figlio e portare con te quando è piccolo. Io mi ricordo come facevano i miei nonni e i miei genitori con me quando ero piccolo, anche se tante volte non mi mandava andare in chiesa, se io dicevo a loro no oggi non mi va andare in chiesa ti fanno due schiaffi, vai, vai allo stesso per questo è importante dare buon esempio con loro e non dire tu devi andare io non vado non c'entra nulla, per questo tante volte non devi neanche parlare, loro vedono esempio e seguono quello certo che non è che tutti tu, tu sono sani tante volte succede che mi arrivano i genitori che dicono io faccio tutto per mio figlio lui non vuole, ma è importante non stancarsi è importante anche che il motivo, se non vuole, io non mi stanco, io prego per lui. Chissà quanto tempo ci vuole ancora che ricevi quella grazia, ma io sono sicuro che ogni, ogni preghiera che fa una mamma, che fa una nonna, fanno i miracoli. Forse il Signore tante volte aspetta che il tuo figlio si converta, perché vuole, vuole che la tua fede cresca in questo modo, con questa insicurezza, diciamo, guardando come tuo figlio non è ancora sullo stato che tu vuoi. Per quello il Signore sa i tempi. Io credo che il nostro compito è proprio quello pregare per loro e non essere in pensiero quando, perché tutte le mamme vogliono subito che il suo figlio sarà bravo, che lo segue, invece tante volte non è così. Signore ha i suoi tempi. Noi dobbiamo pregare e non stancarsi. Se la Madonna a 42 anni non si è stancata di venire qua, allora non dobbiamo neanche noi. Signore sa quando è il momento giusto, quando arriva la grazia, ma sono sicuro che arriverà. Come dice Ce la facciamo, eh. importante è importante questo. Grazie. Se c'è qualcuno che segue adesso e che ha i dubbi per suo figlio che non si può salvare, non è vero. Il il le preghiere di una mamma fanno i miracoli, basta che oggi lo decide, ogni giorno faccio quella preghiera per mio figlio e non stancarsi, vedete i frutti, vedete come i figli si cambiano. Bene, soprattutto la preghiera in famiglia, riuscire a in pregare... Famiglia, in famiglia è importante, sì, tempo. sì. La, pre la, pre la preghiera in famiglia è una protezione una protezione per tutta la famiglia perché il Satana vuole proprio fare la prima cosa che vuole è dividere le famiglie e se divide la famiglia fatto tutto il suo lavoro perché quante volte, quante volte la Madonna Mezzogorra ha detto uh, pregate per la vocazione ma quando pregate per la vocazione pregate per la famiglia perché in una famiglia nasce un sacerdote oggi forse sono poche vocazioni perché non si prega in famiglia solo per questo perché non io dobbiamo questo. essere egoisti se il Signore chiama tuo figlio non deve dire che io prego per quella intenzione ma chiami i figli degli altri se il Signore fa il suo, chiama a chi vuoi per quello è il nostro compito è pregare e avere la fiducia anche ai nostri figli a proposito di protezione di preghiera mi aveva colpito molto a Medigore un giorno che ti ho ascoltato durante una testimonianza avevi detto proprio perché adesso ci sono questi venti di guerra c'è questa ansia ah, sì, un po' del vivere quotidiano che sembra tutto che va al contrario anche se in realtà dobbiamo sempre ricordare che il cuore immacolato di Maria trionferà, quindi la vittoria del bene mm. c'è di sicuro però mi aveva colpita la frase che avevi detto e, e se puoi spiegarla meglio eh, avevi detto le famiglie che pregano il rosario lì c'è la loro protezione spiegala un po' meglio tu perché me la ricordo un po' così ma tu l'hai detta meglio di me ma guarda, è importante, eh, la, la preghiera più semplice che possiamo fare tutti è la preghiera del rosario e, e facendo rosario succede che, che arrivano tante grazie. Guardando un po' il tempo dobbiamo capire che la prima apparizione è stata 42 anni fa c'è tanti anni fa, nessuno di noi che era a Medjugorje 81 non immaginava che durerà così tanto dopo tante volte i veggenti hanno detto che abbiamo i tre tempi il primo tempo è tempo della grazia quello che viviamo ancora con tutta questa pandemia con la vera loro dicono è tempo della grazia dopo cominciano i tempi dei segreti che i tempi delle prove e dopo con il decimo segreto vincerà il cuore immacolato di Maria e comincia il tempo della pace ma da giovedì a sabato non si può andare, c'è anche venerdì per questo io dico non dobbiamo aspettare che cosa essere curiosi quando cosa qua non si parla tanto dei segreti e Međugorje già vivere giorno per giorno pesa quando hai sei figli immagina un po' che non hai tanto tempo libero Comunque è importante capire i tempi che viviamo noi. Guardate un po' quei terremoti che sono venuti in ultimo tempo. Già dopo 20 giorni ti sembra normale che arriva oggi qua o là un terremoto. Cioè, ci abituiamo facilmente a venerdì, domani è anniversario della guerra di Ucraina. Vi ricordate che l'anno scorso, al 24 febbraio, è cominciata la guerra? E, e 25 giorni dopo, che cosa la Madonna ha detto? Satana ha visitato la terra con l'odio, con la paura, eh, con, la, con, eh, con la morte. E vedremo in un anno che cosa è successo, che cosa ci aspetta quest'anno non sappiamo, vedremo il messaggio sabato, ma mi ricordo che sono stato a cappella di Ivan 31 dicembre quest'anno e di solito quando finisce l'apparizione il Ivan ci racconta il messaggio, quello che è stato, e quella volta che sono messaggi che non si pubblicano, ha detto che la Madonna ha pregato, ha pregato, per quell'anno che sta arrivando, prima volta che io sento questo, Cioè ha pregato per quelle cose che stanno arrivando quest'anno, per quello credo non dobbiamo essere curiosi o sapere che cosa ci arriva, che cosa sarà quell'anno, non è tutto nero, io dico se tu preghi il rosario in famiglia, se sei in grazia, non devi essere preoccupato che cosa succederà, anzi, con la tua preghiera puoi, puoi evitare il male, come la Madonna ha detto, ma guardando quante persone pregano, quanti vivono i messaggi, non so quanto, quanto possiamo evitare noi. Comunque è importante non stancarsi. Ecco, come Ivana prima ha detto, è importante che i giovani vivano quella, quella spirito che c'è a Mezzogoria, perché la mia generazione è stata quella che, che aveva 15-16 anni quando la Madonna è apparsa la prima volta, invece dopo 40 anni sono i miei figli che rimangono a Mezzogoria perché tra qualche anno ormai noi andiamo in pensione. Eh. O in paradiso. O in paradiso. <ride> in io paradiso. Speriamo. Eh. Speriamo. Infatti. Ascolta Michela, abbiamo parlato tanto di preghiera, quindi adesso chiuderemo la diretta con una preghiera a un padrone o gloria, però prima sì. hai parlato anche di sabato, il messaggio che la Madonna darà il 25. Allora io sì. vorrei ricordare agli amici che ci seguono o a quelli che ancora non lo sanno, che noi ogni 25 pregheremo con te, da Medjugorje, il rosario in attesa del messaggio. Quindi sabato 25, eh, questo febbraio, eh, alle ore 17 pregheremo con te il rosario da Medjugorje. E anche sì, grazie. Guardando il... guarda, sono... quelli curiosi che spesso mi chiamano chiedono cosa pensi, quando sarà quello, noi non possiamo sapere perché soltanto i leggenti sanno i segreti io ogni tanto quando parlo con loro cerco di tirare qualcosa fuori o comunque non dicono mai non lo dicono solo pregate è importante voi pregate lasciate tutto alla madonna per quello non avere la paura dobbiamo sorridere un po di più essere felici perché sapendo che la madonna sta con noi e se la madonna sta con noi siamo a posto certo è vero ecco. ma poi come dice la leggente miriana non sappiamo nemmeno se siamo vivi domani cosa vogliamo eh, sapere di sì. si... più Dobbiamo impegnarci a vivere bene ogni giorno e essere in grazia ogni giorno, perché ogni giorno possiamo essere chiamati e dobbiamo trovarci pronti e questo possiamo farlo solo attraverso la preghiera. Ma abbiamo anche quel tempo della quaresima proprio per quello di pensare un po' di più, di, di lasciare qualche minuto in più per la preghiera, di leggere i messaggi della Madonna, di metterli in pratica, soprattutto prima della Pasqua, di andare a confessarsi. Io in ultimo tempo ho tante persone che dopo 60 anni, 50 anni, 40 anni vengono qua e vogliono fare quel passo, vogliono confessarsi. E mi dicono quando ero piccolo ho pregato con la mia nonna e dopo mi sono allontanato, dopo 60 anni vedi che le preghiere della nonna fanno miracoli, li accompagnano a mezzogori e si confessa uno prima di andare in paradiso. Eh. Certo. Per quello... Facciamo qualche preghiera in più per le vostre famiglie, soprattutto per Italia, perché è la terra dei martiri, è la terra attaccata dal male. Per cui io credo che come voi aiutate, avete aiutato tanto anche noi durante la guerra, durante quel periodo, sapete che sono le persone mezzuguore che pregano per l'Italia, che il Signore li protegge. San Grazie. Giuseppe non è che protegge solo ma anche tutta Italia, tutti voi e le vostre Beh. famiglie vi saluto, vi passa Ivana così fa una preghiera con voi grazie, preghiamo insieme allora cara Ivana, grazie Michele, grazie grazie ci vediamo sabato alle ore 17, ciao allora cara Ivana abbiamo parlato molto di preghiera vorremmo allora dire ai nostri amici che ci seguono insieme io e te Ivana da qua e loro da casa diciamo insieme un padre e una gloria mettendo proprio come intenzione di vivere bene la quaresima e apriamo i nostri cuori alla grazia e alla fede e Maria veramente ci aiuterà in questo cammino che ci porta poi a suo figlio Gesù quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Vado Spirito, Spirito Santo modo. Amen Ivana io dico la prima parte e tu la seconda se ti va bene va bene Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano i principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora affidiamo e consacriamo le nostre vite a Gesù e Maria, e per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, agli Angeli e tutti i Santi. Chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per tutti i nostri cari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, Spirito Santo. Santo. Amen. Allora, cari amici, se volete veramente condividere questa diretta, secondo me sono state veramente dette cose importanti, che le persone è bene che ascoltino e quindi condividendola daremo l'opportunità ad altre persone di eh, sentire quello che è stato detto questa sera. Ivana in particolare veramente ti ringrazio di essere stata con noi questa sera, anche tu papà Michele eh, e ringrazio voi tutti che in tanti ho visto, avete seguito la diretta eh, con questo saluto Anzi, noi Ivana ci vediamo a Medjugorje appunto dal 17 al 20 marzo. Vi aspettiamo. Marzo, sì, ci as e e non vediamo l'ora di abbracciarvi e di pregare insieme. E, e saluto tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie a tutti. È stato un piacere, ciao, buona serata. Grazie, ciao, ciao, ciao.